Sai che noi stavamo già con il cassello al mercato San Severino per far sì che questa società continuasse ad operare, bensì come noi avevamo già predisposto e avevamo già in mente che si sapeva che faremmo, avremmo fatto una brutta fine, che praticamente l'altro giorno, il giovedì, è stata, il 27 è stata dichiarata fallita giovedì sono state messe Sicilia tutte le strutture della Cesena e questo è il risultato finale di una gestione sia dell'ente comune sia da parte di chi ha gestito per tanti anni la società. Bene, oggi si apre un capitolo nuovo, indipendentemente che le maestranze eh, stanno senza stipendio dal mese di settembre, e oggi noi stiamo aprendo un capitolo nuovo, facendo una fase di discussione con la curatela fondamentale. Abbiamo conosciuto già i curatori, chi sono? Uno è un commercialista di Nocera e uno è un, dottor, è un avvocato di, di Napoli, dove ci sembra come primo impatto hanno buone, danno buone garanzie per incominciare a intraprendere un discorso della salvaguardia dei livelli occupazionali, chiaramente vedendo un po' quelle situazioni di chi può andare in pensione di chi può rimanere chiedendo anche al giudice delegato per la situazione del fallimento che è il dottor Fugito se ci fossero le possibilità di dare un prosieguo però il prosieguo noi lo dobbiamo avere anche con la collaborazione dell'ente comune che si deve impegnare eh, a mantenere il rispetto delle, degli atti convenzionali, che fino ad oggi comunque questo rispetto secondo noi non c'è perché sono state fatte diverse leveche di convenzioni, anche quella cimiteriale più le convenzioni in genere per la manutenzione in genere sono state molto ridotte e con una cifra di 390.000 euro comunque non si fa niente, si è comune, non spossarsi di soldi Per ecco. quanto riguarda le maestranze noi ci siamo già attivati a livello legale per far valere i nostri diritti anche per quanto riguarda le convenzioni se sono leciti oppure ci sono delle incongruenze che viste che non stavano in scadenza se era possibile che i curatori l'avrebbero potuto fare o meno no ci siamo attivati anche a livello politico giovedì abbiamo avuto un incontro alla commissione a lavoro a Napoli e dove praticamente la, i commissari i prefettizi non si sono presentati. Si, si sta cercando di riaggiornarla per, per una quindicina di giorni eh, che la vogliamo fare stessa sul nostro territorio a San Severino, a Fisciana, dove, tra cui questa commissione c'era anche presente l'onorevole regionale eh, Tomesina Amabile. Eh, ci stava un deputato dei 5 Stelle Camarano e c'era pure un altro onorevole che non lo sapeva e siamo rimasti così perché giustamente che impegno siamo stati solamente ascoltati come parte offese di quello che loro, loro quelle, le nostre preoccupazioni gli abbiamo esposti il quadro generale della situazione occupazionale e siamo ad attendere che questa cosa ci viene puntualmente eh, Diciamo così, eh, messa a fuoco per vedere anche a livello regionale quale sono le posizioni della Regione campana su questi eventi che succedono in questa società partecipata. Che poi a noi è una partecipata che, comunque, è capitata totalmente pubblica dell'ente comune. <ride> comunque, se vogliono salvarla, si può comunque salvarla perché è un'azienda che.